di nuovo in diretta per il nostro appuntamento con Zoom Certificates il focus dedicato proprio ai certificati di investimento io innanzitutto saluto il mio ospite in studio Riccardo Falcolini buongiorno Riccardo ecco, eccoci, buongiorno, Valentina, ritrovato ben ritrovato a te oggi nel nostro eh, studio grande ecco, del, dei nostri studi televisivi qui solo soletto e esatto. eh, eh sì per questa puntata speciale ti facciamo lavorare un po' di più Va bene, molto volentieri, insomma è un po' diverso come ambiente, però sicuramente. Insomma il calore della, de, della famiglia di Le Fonti è lo stesso quindi nuo, nuovo studio però calore uguale. Calore, calore vecchio <ride> ma eh, guarda ci mettiamo poco in realtà ad abituarci anche a questo eh, nuovo set. Come al solito fa, faremo una panoramica introduttiva eh, di mercato per capire un po' ecco, che periodo che momento eh, stiamo vivendo e poi nella seconda parte della trasmissione andremo proprio ad approfondire i certificati che ci hai eh, proposto questa settimana. E allora io come sempre parto dai grafici perché è dai numeri eh, che dobbiamo partire che ci danno proprio eh, l'inquadramento della situazione e allora che cosa succede in questa mattinata eh, sui mercati? Beh diciamo che gli indici del vecchio continente si stanno muovendo un po' a ribasso rispetto alle settimane precedenti e soprattutto alla performance positiva della giornata di ieri vediamo il nostro Fuzimibia che perde in questo momento lo 0,18% in area 27.841 stessi numeri praticamente per il DAX eh, di Francoforte che perde lo 0,19% così come il Cacaran, Borsa di Parigi meno 0,18% ecco si inseguono un po' le varie piazze ecco chi eh, performa peggio quest'oggi è la Borsa di Londra, il 100 che perde quasi lo 0,4% e abbiamo detto anche eh, che in questa mattinata è uscito un dato importante che riguarda proprio l'inflazione in Gran Bretagna che è sì diminuita rispetto alla precedente rilevazione 10,1% contro la 10,4% del mese precedente però meno rispetto alle previsioni degli analisti e insomma eh, la, eh, il, il nodo il problema ecco, dell'inflazione dell rimane sempre eh, presente e ecco queste performance diciamo non brillanti dei mercati le abbiamo messe anche in correlazione a un altro fattore cioè alle trimestrali agli utili che arrivano dal Wall Street che non sono proprio con numeri brillantissimi qualche delusione è arrivata ad esempio da Goldman Sachs che ha perso il 18% dei profitti da Netflix, conti in linea sì però con una crescita degli abbonati sotto le attese e oggi occhi puntati su Morgan Stanley e su Tesla, quindi sicuramente con le trimestrali americane che fanno un po' da faro ai eh, mercati in, in questa settimana. Ecco, in questo contesto che abbiamo descritto, eh, Riccardo, eh, qual è il sentimento, l'umore degli investitori? Soprattutto c'è una rinnovata propensione al rischio o, viste le incertezze, che riguardano sia l'Europa che gli Stati Uniti, eh, prevale ancora un senso di protezione del capitale? Allora Valentina, sicuramente prevale il senso di protezione del capitale. Quello che vediamo è costantemente una ricerca di prodotti con barriere di protezione abbastanza profonde eh, e eh, comunque in linea generale delle strutture che permettano agli investitori di incassare un premio fisso quindi incondizionato indipendentemente dall'andamento dei sottostanti oppure dei premi condizionati a sottostante ma con effetto memoria. Noi lo ripetiamo ormai da diverso tempo, nel senso è cambiato un po' il mood degli investitori. Tra negli ultimi tre anni, 2021, 2022 e quest'anno 2023. Abbiamo visto comunque un atteggiamento un po' più risk on nel uh -huh. 2021, strutture un po' più aggressive e, e anche gli stessi sottostanti un po' più aggressivi. Eh, citiamo tra i principali, l'abbiamo detto tante volte, Beyond Meat, Peloton, Virgin Galactic, che erano presentissimi all'interno dei certificati ma anche all'interno dei portafogli appunto dei clienti. Perché? Perché un sottostante così volatile permetteva di dare un boost in più al rendimento del certificato. Questa situazione è una situazione cambiata nel 2022, quando la clientela è andata alla ricerca di strutture più mm -hmm. protettive, quindi prodotti con capitale protetto al 100% oppure prodotti con barriere profonde, e ha iniziato a ragionare anche maggiormente su quella che è la qualità dei sottostanti. Perché? Perché questi sottostanti particolari, per esempio ho, fatto, ho citato prima in precedenza alcuni esempi, Cosa hanno fatto? In momenti di debolezza hanno subito dei fortissimi ribassi, Beyond Meat è stato uno dei classici esempi e sebbene comunque il certificato abbia una struttura eh, diciamo protettiva perché protegge il capitale fino al raggiungimento delle barriere di protezione, un fortissimo calo appunto del, del valore dell'azione del sottostante di conseguenza ha reso comunque la struttura non protettiva e ha portato comunque gli investitori a dover effettuare una sorta di record. Quindi eh, diciamo, o switchare su altri prodotti mm. oppure fondamentalmente trovare dei, dei sorti di palliativi. Ora, cosa vediamo? Sicuramente un interesse, sebbene eh, il sentiment degli investitori sia un sentiment eh, diciamo rialzista, e in effetti lo vediamo anche su quello che succede sui numeri di mercato. Comunque, il Fuzzi MIB sì? è sì. ritornato sui 28.000 punti Verissimo. quindi notiamo mm. come comunque il trend sia un trend diciamo eh, potenzialmente solido eh, di fondo eh, dove ribassi, eh, i ribassi non costituiscono altro che occasioni di acquisto infatti abbiamo visto che comunque in un momento di debolezza dell'indice se, se ci soffermiamo sull'indice italiano un momento di debolezza dell'indice non ha costituito altro che un'occasione di acquisto perché poi è ritornato a toccare nuovamente i 28.000 punti Deve. Questo eh, si traduce cosa? Si traduce in cosa da parte degli investitori? Eh, sicuramente un'attenzione verso quei prodotti comunque che permettono di eh, diciamo, eh, incassare un rendimento maggiore. Quindi eh, si fa eh, fondamentalmente ehm, sempre attenzione a sottostanti di qualità, barriere profonde, mm -hmm. alcune volte si osa anche con dei paniere un po' più aggressivi, quindi mm -hmm. magari con dei sottostanti anche americani che permettono di avere un boost in più nel portafoglio però eh, in linea generale quello che il mercato sta chiedendo al momento è sicuramente maggiore protezione tale per cui noi come emittente eh, eh, diciamo, ci siamo concentrati nell'ultimo nell anno, diciamo nei primi tre mesi di questo anno nello strutturare prodotti di investimento che avessero delle barriere di protezione quanto più eh, profonde possibili eh, e ovviamente al fianco di questi anche abbiamo strutturato dei prodotti di trading su una molteplicità di sottostanti in grado di soddisfare le esigenze non solo trend following della clientela ma anche di copertura dei portafogli quindi chi aveva eventualmente una situazione di sofferenza magari utilizzando un prodotto a leva poteva anche coprire queste situazioni e queste eh, diciamo, particolari, particolari necessità chiaro, chiaro, ecco tanti prodotti per esigenze diverse naturalmente ecco, hai sottolineato anche la qualità dei sottostanti, li andremo a vedere eh, ce ne proponi alcuni eh, particolarmente eh, significativi ecco, nel, nei certificates di, di questa eh, settimana io direi proprio ecco, da questa panoramica generale che abbiamo fatto dal sentiment degli investitori andiamo adesso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 in quotazione proprio ieri ehm, e al momento quota sotto la pari in acquisto 97,56 quali sono le caratteristiche qual è il paniere hai evidenziato benissimo il paniere in precedenza Valentina spostandoti uh -huh. nella parte in basso si vede sì. fondamentalmente quello che sono i sottostanti su cui è scritto quindi abbiamo indici quindi Fuzzi 100 Fuzzi MIB Nasdaq 100 e Nike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 Grazie al payoff asimmetrico, ovviamente è un, grado di, è un prodotto che è in grado di eh, permettere all'investitore di ottenere un payoff positivo anche in, grado di, anche in situazioni di negatività appunto, del sottostante. Benissimo, io tra l'altro ecco, approfitto anche delle, eh, dei tuoi interventi che in realtà considero quasi delle lezioni vere e proprie Riccardo, io eh, mi sto appuntando anche molti dei termini che utilizzi perché arricchisco il mio vocabolario, l'effetto memoria, airbag, il payoff simmetrico. asimmetrico, così ce ne ecco tanti, ce, ne esatto. sono tanti, ce ne sono tanti, naturalmente più eh, ne mettiamo nel, eh, nel nostro nuovo vocabolario dei certificates più eh, conoscenze acquisiamo e più siamo in grado anche di capire meglio il funzionamento poi dei dei prodotti ovviamente ecco, partiamo dalla lingua per poi arrivare ai numeri bene allora abbiamo chiuso direi ecco l'analisi dei certificati della settimana ma naturalmente l'ultima parte della trasmissione ce la conserviamo come sempre per ricordare anche gli appuntamenti legati alla formazione abbiamo detto veniamo da eh, un mese di aprile e ancora prima un mese di marzo bello intenso parecchio intenso con tanti eventi in presenza e online cosa ci dobbiamo aspettare per l'ultima parte del mese considerando che tra l'altro mancano pochi giorni eh, esatto, è, è corto e poi soprattutto ci sono i ponti di mezzo esatto. ecco però so che gli appuntamenti non mancano no assolutamente no Valentina anzi gli appuntamenti sono sempre tanti proprio ieri nelle nostre torri abbiamo eh, ospitato un nuovo appuntamento dedicato alla formazione alto livello con Gabriele Bellelli eravamo io Marco Medici appunto eh, che ci occupiamo appunto della parte certificate eh, Gabriele Bellelli e Francesco Di Bella Economista Unicredit, noi cerchiamo sempre di fare un appuntamento a più voci, in dove ci siamo sempre io e Marco, ovviamente, come pivot. Del, certo, mi piace come, questo esatto. termine cestistico, esatto. là, il gioco passa da lì, passa da da lì, lì. per forza <ride> e poi c'è sempre un partner esterno, uh -huh. ieri c'era Gabriele, e un collega o della ricerca o trader che spieghi alla clientela quello che c'è dietro il esatto. certificato. Certo, è un po' eh. la soluzione che adottiamo anche noi, sì. no? a varie sì. voci, ecco, che eh, ci spieghino naturalmente prima ecco, magari l'andamento anche macroeconomico per poi addentrarci invece nel prodotto specifico. Esatto, esattamente è sempre utile secondo me capire quello che c'è dietro e soprattutto sfatare dei falsi miti uh -huh. nel senso molto spesso e lo dico anche un po scherzosamente molto spesso una delle domande che ci che ci perviene al nostro numero verde durante questi incontri è ma io lo so che mi vedete il cliente ma alcuni clienti dicono io lo so che voi mi vedete quando io compro mi fate perdere in realtà così non è uh -huh. perché c'è un meccanismo ovviamente degli algoritmi di calcolo che si occupano del pricing dei prodotti quindi, questi appuntamenti e questi appuntamenti di formazione sono utili per la clientela, secondo me, e devono essere molto frequentati perché permettono. Intanto di sfatare dei falsi miti e poi di capire effettivamente quello che è l'utilità di un prodotto finanziario. Noi diciamo sempre, il certificato non è il prodotto, l'unico prodotto che esempio certo. in portafoglio, ma è un prodotto sicuramente utile eh, da consultare e da acquistare, in quanto permette di sanare delle situazioni particolari di portafoglio, nettare volatilità, recuperare minus e quant'altro che con altri prodotti finanziari non si può fare quindi sfruttare questi appuntamenti di formazione è sicuramente un modo utile per capire come farlo ieri come dicevo ne abbiamo mm -hmm. fatto uno in presenza fisica oggi abbiamo un webinar online con Pierpaolo Scandurra e il team di certificati derivati domani con l'ultimo appuntamento di domani chiudiamo il mese di aprile con gli eventi di formazione con Stefano Fanton mm -hmm. in realtà non, andiamo in, non facciamo una pausa molto lunga perché riprendiamo già i primi giorni di maggio con i prossimi appuntamenti, però ricordiamo che noi come Unicredit siamo anche presenti al Salone del Risparmio che si terrà se non erro, se non ricordo male, 16, 17, 18 maggio qui a Milano, uh -huh. al Mico. Quindi chi fosse interessato, ovviamente è un appuntamento di tre giorni, due giorni dedicati agli esperti del settore, quindi consulenti finanziari, il terzo certo. giorno aperto al pubblico retail chi vuole può assolutamente, sfruttare questo appuntamento per, perché lo abbiamo detto anche per Investing Napoli, insomma è sempre bello poi ritrovarsi in presenza visto che eh, siamo reduci insomma da due anni parecchio difficili con la pandemia, certamente la formazione non si è mai fermata con gli appuntamenti online, però adesso che abbiamo l'opportunità di integrare le due modalità sia appunto da remoto che in presenza è giusto farlo perché insomma è bello anche poi incontrarsi eh, di persona, forse certi concetti alla fine incontrarsi di persona passano anche più velocemente assolutamente sì. Eh sì poi io dico sempre è bello magari dare un volto alle certo. persone che senti costantemente quindi insomma è, è un'occasione in più noi ce la mettiamo tutta per andare avanti, per farne sempre di più eventi di formazione, per soddisfare le esigenze della clientela. Ovviamente anche noi raccogliamo informazioni dalla clientela, raccogliamo certo. bisogni, necessità e di conseguenza strutturiamo prodotti. Ovviamente l'obiettivo è quello, no? cercare di soddisfare le esigenze del eh cliente. Sì, è anche l'occasione per avere un feedback immediato, diretto e proprio anche da quegli spunti esatto. che emergono eh, durante appunto, queste conversazioni, alla fine si creano anche nuovi prodotti. Esatto. Quindi ecco, L'importanza anche di, di questi momenti Proprio a livello di, di creatività. Bene. E io eh, Riccardo naturalmente ti ringrazio per il, il tuo intervento, la spiegazione come sempre puntuale, precisa e completa eh, dei nostri certificates eh, della settimana. Naturalmente l'appuntamento è presto qui sulle fonti perché eh, abbiamo tantissimo, tantissime cose di cui parlare naturalmente tutta l'evoluzione dello scenario economico eh, e poi i nuovi prodotti perché la generazione continua, lo abbiamo capito e quindi ce ne sono altri nuovi da analizzare insieme. Quindi io ringrazio il nostro Riccardo Falcolini maestro barra pivot della situazione <ride> pivot. Dai, di, Diciamo più pivot che maestro pivot, ma è, maestro non mi si dice tantissimo Sono Io che ringrazio te Valentina è sempre un piacere essere qui con voi e ovviamente insomma, portare i nostri prodotti, parlare con te, scambiare idee e soprattutto raggiungere la clientela quindi insomma, sicuramente appuntamento alla prossima puntata che sarà ricca di eh, nuovi spunti Bene, benissimo, bene. Allora ci rivediamo tra un paio di settimane Riccardo, io ti ringrazio ancora per la tua presenza. Naturalmente ricordo che questa puntata di Zoom Certificates la potete ritrovare on demand sul nostro sito www.lefonti.tv e sul nostro canale YouTube. Finisce quindi l'appuntamento con Zoom Certificates, continua invece la programmazione di Le Fonti TV, quindi mi raccomando restate sempre con noi.